Salve a tutti! Ogni settimana siamo in giro per i vari quartieri di Ardea per far conoscere il nostro programma, che mette al centro il cittadino e il territorio del nostro comune. Oggi parliamo di ambiente. In questi ultimi anni Ardea ha avuto un notevole incremento della popolazione e delle attività conseguenti. Siamo impegnati nel cercare soluzioni per ripristinare l'equilibrio tra cittadino e ambiente. Come farlo? monitorando con continuità la qualità dell'aria e dell'acqua, convertendo i sistemi convenzionali di agricoltura intensiva in sistemi biodinamici biologici, incentivandoli e sostenendo gli operatori del settore, favorendo le produzioni a chilometro zero, cioè stimolando il consumo di alimenti prodotti nel nostro territorio ed in quello dei comuni limitrofi, comprendendo anche la realizzazione di DOP e IGP e IGT rispettando e vincolando le poche zone rimaste e considerate ad alto pregio agricolo, limitando gli emungimenti dalle falde acquifere nelle aree critiche, con vincoli idrogeologici, archeologici e paesaggistici, per evitare danni irreversibili. Un esempio può essere quello del territorio di Campo di Carne, in cui è presente una falda acquifera cosiddetta Colli Albani. È considerata acqua minerale di alto pregio, oggi ad elevato rischio di inquinamento in quanto attraverso un territorio a rischio sismico. In queste aree noi vorremmo favorire colture agricole di precisione che forniscono elevato rendimento col minimo spreco di acqua, salvaguardando dall'inquinamento il sistema idrico superficiale di falda. Questa è la condizione sine qua non per riportare l'area costiera al riconoscimento che merita. L'obiettivo è ottenere la piena idoneità alla balneazione. Il nostro territorio è anche afflitto da inquinamento da Radon, per via dell'origine vulcanica del nostro ambiente. Il Radon è fonte di patologie respiratorie grave, contenibile con semplici accorgimenti detti di mitigazione della contaminazione, attraverso un monitoraggio capillare delle aree di rischio. Vi rimandiamo alle prossime pillole di programma su questi canali e per la versione completa del nostro programma elettorale al sito web all'indirizzo www.amicidigrilloardea.org. Un caro saluto a tutti e arrivederci.